Recording. Ok, i recordings sono. Allora, eh, prima di tutto, grazie a tutti per le fantastiche foto. Sinceramente, non me l'aspettavo. C'è anche il gatto che partecipa, certamente, presente. è presente, <ride> Marisa, è il mio <ride> trauma. È, sa che è. E, Sono molto bene, specialmente quelli bianchi e nero che mi piacciono in modo particolare. Quindi, grazie a tutti. Spero che l'abbiate fatto usando Google Scan Photoscan, in maniera che avete mm. imparato anche quello. Il resto è banale, insomma, molto semplice. Adriana, no? Eh, uno <ride> sguardo colpivo. <ride> no, bene. Manderò. E che con Google Scan eh, ho faticato un po'. Comunque, ne manderò allora, di foto. Se volete spiegazioni adesso possiamo fare. Ma farlo, è sì. un trucco per per spostare quel coso eh, di pallini, sì. perché io divento matta. Eh, sull'isci. Oggi metto 7-8 volte. è stato la, complicato. La faccio 7-8 volte prima di riuscire a beccarle tutte e quattro. No, oh, ma puoi anche evitare queste... i pallini, no? Eh, eh. Sì, mi viene, viene peggio, anche perché certo. sono, molte sono in cattive condizioni, allora mi viene peggio, già eh, eh. detto, ma mi viene la voglia di... De... Adriano, hai provato quel pallini senza pallini? Eh, ho provato a fotografare semplicemente la foto e quello viene bene. Ah, Penso certo. usare il viene bene. No, usando il Photoscan senza palline praticamente è una macchina fotografica che fa qualcosa in più perché è un Crucible. Ah, ah, ho capito. Non La bacchetta magica, no, devi togliere o mettere, non mi ricordo più la bacchetta magica. Sì. Eh, ovviamente ah. devi togliere e a quel punto fare una foto lui fa adesso meglio, ma è molto no? quindi i quattro pallini servono come diceva Marisa quando la foto è storta, difficoltà di luce perché allora lui ha un'informazione in più che sono i coordinati dei quattro lati e quindi ricostruisce in qualche modo la foto originale usando queste informazioni in più ma di solito anche senza pallini basta e il vantaggio rispetto alla macchina fotografica tradizionale è che fa già delle operazioni di intelligenza, tipo riconosce i bordi e quindi esclude tutto quello che è dietro la foto, no? cioè, se voi me mettete una foto sul tavolo, gli fatto la foto con la macchina, con lo smartphone, beccate anche il tavolo sotto, a meno che io non siate bravissimi a fare proprio con. No? E quello invece ve lo, ve lo fa Google Scan. Quindi è bello quell'applicazione. Va bene, comunque, diciamo, diciamo, che per chi vuole, ripetizioni private sono a disposizione, quindi se qualcuno ha difficoltà, possiamo fare con la sessione, eccetera. A questo punto, eh, io farei una cosa. Qualcuno ha parlato no. farei una cosa. Allora, eh, mi interessava molto due cose che sono venute fuori. Una, la proposta di Adriana di, di, di scrivere una poesia, o no? un, oh, altre cose, un o canso, fare una storia. Una po la poesia è da fuori Teresa, no? E sì, la la, la, è la molto... citazione la fatta Teresa, è e... stata Vai. molto in cauta perché adesso glielo farei fare a lei questo lavoro. Che cosa? Scrivere il testo dentro l'album. Sfortunatamente per me e fortunatamente per lei, ho scoperto, e mi informo, che solo, solo il proprietario dell'album può apportare modifiche. Ah, ecco. L'autore sei tu? no? Sì, il proprietario sono io, cioè quello che comincia l'album è il proprietario. Solo lui può fare le modifiche. Gli altri possono solo aggiungere video o foto. E quindi già questo mi ha, purtroppo mi ha molto disilluso, perché speravo di cominciare con Adriana che metteva su questo testo, ma non può farlo, allora l'ho messo io. Bene. L'altra cosa è che invece è venuta fuori da Teresa è la possibilità di fare un collage, no? Allora direi che a questo punto Teresa, che è rimasta incastrata, ce lo fa vedere. Qui se uno fatto? dice qualcosa no, è finito, no. eh. <ride> mi tocca un po' Per, farce, per farcelo vedere, vi devo prima insegnare come si condivide, come si condivide lo schermo. Mi usa come cavia, Sappiamo. No, facciamo un esercizio, lo faranno un po' tutti adesso. No? Sì. Eh, chiedo solo l'aiuto a Nicoletta, se divento confuso come al solito, devi dire Nicoletta che è molto più bravo di me. Comunque, cominciamo dalla teoria. No? Allora, in questo momento con Jitsy noi stiamo usando una scheda del browser. Ok se guardate in alto c'è scritto mit.gizzi.si barra fotomusica primo aprile 2021 giusto tra l'altro un buon pesce a tutti oggi è il primo non è che sbagliato no, è domani? 31, 31. È domani a domani va bene, domani. Domani. Va bene. Ma infatti Error. lui aveva scritto primo aprile errore eh, lì c'è scritto primo aprile sì, sì, so ah già quindi, questa è una scheda, no? E dentro la scheda, cioè Mizi Giz è scritto quella cosa lì: Mizi.giz.si, barra fotomusica prima aprile, è scritto in quello che si chiama barra degli indirizzi. Quella barra lì, quella striscia lì, è il posto dove si scrivono gli link, detti anche URL, per gli amici, no? URL. Che vuol dire Unique Resource Locator, termine un po' astruso che vuol dire la cosa che mi permette di localizzare una risorsa in modo unico. Per risorsa si intende un sito, un sito web. Normalmente vengono chiamati link perché uno non lo capiva nessuno. Quindi quel link lì è quello che individua che cosa? Nel web il server e il servizio che ci, che ci permette di mandare avanti questa video, questa, questa, questa cosa che stiamo facendo. Ok? Sopra, dentro la scheda, c'è scritto fotomusica prima PIL 2021. Quello è il nome della scheda. No? Non ce l'ho messo io. No? Se l'è messo lui, non so bene se è Gizzi o il browser, e in qualche modo mi permette di capire il contenuto di quella scheda. Quindi ho il contenuto della scheda in alto e l'indirizzo dove c'è il servizio. Chiaro? Adesso, sulla destra, c'è più. Mm. Se io schiaccio su più... Mi si apre un'altra scheda no? e con quella scheda posso andare su un altro sito, indipendentemente dal primo. Siccome lo schermo è unico, voi potete vedere o una scheda o l'altra, non, non entrambe, no? e si va sulla scheda cliccando sul nome della scheda, quindi cliccando sulla cosa che c'è questa forma grafica del nome della scheda sembra un po' i classificatori vi ricordate i classificatori c'erano le cartelline sulla cartellina c'era un'etichetta no? che erano di fianco un po' storte una rispetto all'altra in modo che una prende il cassetto del classificatore scorreva e pigliava, no? e pigliava la cartellina giusta e lo stesso meccanismo reso graficamente allora quello che vi invito a fare adesso è a cliccare su più e andare su Google Foto adesso ve lo faccio vedere io eh? e poi lo fate anche voi allora, guardate che lo faccio io adesso io vado a condividere lo schermo e anche se ho un secondo schermo condivido il mio primo proprio perché voglio essere democratico e faccio le cose che fareste anche voi quindi condividi schermo e Adesso il giz è un po' cambiato. Se uno agita il mouse, appare una piccola barra di comandi sotto. No? Prima erano fissi. E il terzo comando da sinistra, dove si vede uno schermo con una freccia da dentro, è il comando di condividi lo schermo. Sappiatelo per dopo. Adesso io condivido lo schermo. E ora dovreste vedere il mio schermo è vero che vedete il mio schermo? cioè vedete quello che io vedo sì, sì, la allora, vedi, ah, vedi noi sì. io vedo voi sì. e voi vedete me che vedo voi adesso qua si entra in un gioco perverso di ricursione che ha fatto sì, sì, impazzire sì, qu quanti, scusa anni, ma che... non vediamo più te vabbè giusto, voi lo vedete lo vedete lo vi... che al posto mio vedete no? sì, certo. probabilmente la mia immagine riflessa di un numero infinito di scatolette credo perché vedete me che vedo me, che vedo me, che vedo me, alla fine è un gioco degli specchi questo. Però a parte questo rettangolo che mi riguarda, tutto il resto è normale. Quindi state vedendo il mio schermo. E non vedete più me perché sono confusi in mezzo a altri miliardi di altri. Adesso io vado, vedete la mia scheda qua, foto musica, che sto passando sopra con il mouse. Adesso vado ad aprire un'altra scheda. Quindi a questo punto io metto sul mio schermo questa nuova scheda e sparirà quella della, del, della, della regione, che no? è sparita, no? Sì. Io continuo a sentirvi, cioè non vi vedo più, perché vedo la mia nuova scheda, quindi voi vedete quello che vedo io, la mia nuova scheda, ma non vi vedo più, però vi sento. Per vedervi, clicco di nuovo sulla mia scheda di prima, sulla scheda della riunione. Quindi okay. passo da uno all'altro, no? Okay. Quindi io posso fare vedere qualcosa che capita sul mio computer e poi a un certo punto per tornare in riunione clicco semplicemente sulla scheda di prima. Chiaro? Okay, Queste chiaro. due schede sono quelle che mi supportano due attività in parallelo che sto facendo. Un'attività è quella di parlare con voi, l'altra attività è quella di andare a cercare qualcosa su internet. No? Quindi sto facendo due cose insieme e questo si chiama multitask. Cioè, da multi che vuol dire multi e task che vuol dire task. Come è ovvio che sia. è un po' come quando uno cucina, arriva al postino, interrompe di cucinare, va, a aprire la porta, becca il pacco, apre il pacco, poi torna a cucinare, poi torna indietro, comincia a leggere il dito che era dentro il pacco, poi torna in cucina, eccetera. No? Cioè sono, sono momenti della vita in cui uno fa due cose insieme, ovviamente non contemporaneamente, cioè devi interrompere una per fare l'altra. No? E qui lo stesso mestiere, d'accordo? Quindi voi dovrete condividere lo schermo, aprire la nuova scheda e giocare con le schede. Cosa facciamo con la nuova scheda? Andiamo su foto. Quindi adesso che siamo su foto, io vado qua sui nove pallini neri, dove c'è scritto App Google, eh, vicino al, mio, al, mio, al simbolo del mio account. Vado sul simbolo di foto e questo è il mio Google Foto. Lo vedete? Sì. Beh, allora, Torno in riunione, vedete me, cambio scheda, vedete il mio Google Photo. Voi dovete fare lo stesso giochino. No? Ma perché hai schiacciato condividi schermo? Quando sei sul. Io ho schiacciato condividi schermo, no? quindi sono, sto condividendo il mio schermo dove faccio magicamente apparire due cose, alternate uno con l'altra, che sono la nostra riunione e Google Photo. Posso dire una cosa? Allora il passaggio da una scheda all'altra si può fare in qualunque momento, sia che Franco condivida lo schermo sia che non lo condivida, cioè il passare da una scheda all'altra è sempre fattibile, quello che si aggiunge adesso è il fatto che noi possiamo vedere lui mentre lo fa, però puoi farlo anche se non lo condividi lo schermo, il passaggio è, è, è fattibile in qualunque momento. Adesso vorrei che ciascuno di voi ripeta l'operazione. Cioè, L'esercizio è, adesso io esco dalla condivisione schermo e quindi riclicco sul tasto di condivisione schermo. Ok. È quello originale adesso. Ora vedete la riunione, ma vedete che il riquadro che riguarda me è diverso. Vedete meno, vedete più un casino di robe, no? Sono uscito dalla condivisione schermo. Voi vedete il vostro schermo, io vedo il mio. Ognuno di noi ha la propria visione la riunione, mentre prima vedevate quello che io vedevo, eh? attenzione perché non è banale eh? c'è gente che è impazzita no. molto meno allora a questo punto io vorrei che uno per volta eh, cominciando da Teresa, vado in ordine io vedo in alto a sinistra Teresa quindi percorro l'ordine che vedo sullo schermo, no, Teresa facesse un'operazione di condivisione schermo, quindi nell'ordine devi aprire la nuova scheda sì Condividere lo schermo, in basso. Però lo devo fare... lo devo fare, eh, Condividi, lo vedo se rimango sulla eh, biblioteca. Ovviamente di... sì, ovviamente ah. sì. Sì, e poi vado sulla scheda che è... Ho aperto Google Foto. Spetta, quando condividi lo schermo, ti mm -hmm. si apre un pannello in cui devi selezionare lo schermo da condividere. Ah, ok. Condividi. Ciao oh, c'è vediamo un po' brava, cosa... ti vediamo hai condiviso il tuo schermo ma, ve, ma vedi il mio google photo? no, adesso oh, si adesso si adesso... sì. ah ok, okay. Hai cambiato ho capito quello che ha detto Gior ehm, Nicoletta sì. quindi voi vedete eh, il mio google, foto. google photo se torni sull'altra scheda rientri in unione ecco. vedi come si fa? Chiaro Teresa? Sì, sì. Fai ancora un po' di volte avanti e indietro. Ok, vi faccio vedere dove ho gli album. Bellissima. Eh, le foto in bianco e nero, una album dell'Irlanda, foto di famiglia. E, Perfetto. E torno indietro. Torno le foto. e, e interrompi la condivisione dello schermo. Torno indietro e... Uh, inter interrompi condivisione c'è anche scritto proprio perfetto magnifico, ora tocca a Mariella a me? Sì, allora, Mariella. Uh, allora per prima cosa apro la scheda no? Sì, è, è veramente indifferente segui il percorso logico che tu preferisci però Ma cerca io... di, di in ogni momento quello che stai facendo l'importante è qua, è proprio la consapevolezza no? appunto comunque la prima ah, Apri, apri la apri nuova scheda, la scheda l'ho aperta però gli devo dare un nome, no? No, no, ci pensa lui. Nella nuova ah, scheda, ora capito. condividi lo schermo. Si, sì, aspetta, condivido lo schermo. Ah. Ecco, e adesso che ho condiviso, dico: Condividi? Allora, condiviso, devi scegliere lo schermo da condividere. non lo so perché vedo solo voi allora dunque scusate eh, sono sembra... condiviso condiviso condiviso condiviso? sì condiviso ora cambia scheda ne faccio un'altra no su quella che hai aperto prima prima hai aperto una scheda no facci vedere la scheda che hai aperto prima non c'è niente se non c'è niente, aprine una. Fai la su più e apri la scheda. Brava, no. perfetto, meraviglioso. A questo punto facci vedere il tuo Google Photo. Ho capito. No, Buonissima. questo. Sì, sì, ma non è questo perché ne ho, ne ho un altro anche. Come ne ho un altro. Con un altro account. Con un altro account. Eh, sì, perché è di una società bocciofila. E allora okay, devo passare okay, da okay, uno all'altro okay, va da... okay, ok, perfetto. Benissimo. Ecco, adesso benissimo. questa è la mia. Benissimo. Torna sulla scheda e balla un po' tra la scheda e l'altra. visione e foto. R ritorno sì. di nuovo nella fotomusica. Sì, nella fotomusica. Ok. Ecco, benissimo. Torna di nuovo e adesso... su... su Google. E adesso metto, metto interrompi condivisione. Fai ancora un giro, va, torna ancora su Google Photo. Allora, su Google Foto, perfetto. Mm, sì. La scheda, bravissima. Sì. Torna indietro e interrompi la condivisione. Mm -hmm. Ho capito. Bene. Perfetto. Adriana? That's allora, fino non un certo vabbè, comincio poi, vediamo. Apro una nuova scheda. Sì. <ride> Poi torno su Fotomusica, sì. vado su Condividi schermi, scegli finestra o schermo. Schermo. Ok. Sì. E sotto Fotomusica, primo aprile, dovreste ricomparire voi, giusto? Non è ancora condiviso. Per condividere. Allora vai sul tasto di sotto. e eh, avevo detto di condividere. Tra l'altro lo provo io, non mi ricordo com'è. Condividi ah, schermo. No. Quando, quando dopo aver scelto lo schermo, nel pannello che si apre sotto c'è il tasto e condividi. Consenti. consenti? Adesso dovrebbe apparire sì, voi. Esatto, è perso. va bene. Mm. Okay. E questo funziona. Sì, aspetta che ho fatto casino io. Oh, mi si sta piantando tutto. Aspetta un attimo. Sì. Sono in corso di un problema di gizzi. Sono girandola che gira. Eh, stai bene, Vabbè, tu stai lì. Io entro e esco dalla riunione. Perché mi sa che non esco. Ci vediamo fra due secondi. Chrome a rispondere, il programma. Si è piantato Chrome. È un problema oh. Che bello. È perché c'ero io, mi succedono sempre queste cose quando ci sono io. <ride> è una lunga storia sono i campi elettromagnetici io vorrei capire una roba perché faccio delle espressioni e poi dopo eh, come dire eh, sul video sul monitor arriva dopo qualche certo, secondo dopo, dopo non arriva simultaneamente, è un po' come quando uno fa un doppiatore e, e vedi le labbra che si muovono e non il discorso. O come lo streaming, se vedi qualcosa, a me capita qualche volta di vedere una funzione sul computer e poi andare sul PC e poi andare, a... passo alla televisione, c'è sempre uno... Non sono simultanee, non sono simultanee, sì, anche adesso. Sì, in effetti spiazza un pochettino, mentre mi vedo parlare sì, parla e fare parla, gesti arriva. Vediamo che non l'avevo parlato. Però soprattutto adesso che c'è questo video che è rimasto condiviso sì, ma in effetti Probabilmente prima era non era così è un problema di, di sovraccarico di Ma noi vediamo, vediamo il nuovo schermo perché non c'è più il nostro maestro il nostro mentore sì adesso siamo ma sempre fa... sullo schermo sì, sì. sì ma sul secondo perché non c'è più lui e, e sul mio schermo siete cioè su... Quello di Adriana. Ah, sì. Sì. Adriana. Siamo sul tuo? Sì, è sul tuo. Ecco perché. Sì. È forse è per quello che c'è questa disparità. È perché c'è questo gioco di specchi continuo. Mm. Ah, che strano. se faccio, farei meglio a ritornare no no stai ferma in attesa che Franco rientri e che ritorni sì. non, sì. non me muovo. mi sentite? Sì. Eh, sì. Eh, Franco Franco, eh. Franco, Franco. Eh. ora sì. Però eh, ho dovuto escludere io Adriana perché evidentemente era andata in ricorsione con il video. Bene, Adriana dove sei? È stata e cacciata. Bisogna dire ad Adriana di ricollegarsi. Adesso la chiamo. Triana, puoi entrare in riunione, per favore? Clicca sul link della mail, per esempio. Eh sì, perché Ciccio ti ha espulsa. Ok, ti aspettiamo. Un attimo di pazienza ecco adriana mi senti adriana il microfono disabilitato ok hai anche la telecamera disabilitata Sì, e non si abilita va bene niente, lasciamo così eh, franco anche va tu bene. hai una telecamera disabilitata eh. ah sì mm. Adesso provo abilità. Io sono ritornata. Ok. Mi vedete? Uh, sì. Va bene. Sì. Adriana, te non ti vediamo. Io mi vedo. Ti vedi, va bene. Allora, prova a ricondividere lo schermo di nuovo. Allora, adesso vado su... Fo... No, ricomincio tutto da capo. Ricomincio tutto no. da capo. Cioè, vai... Foto musica... No, no, vado su foto musica. In basso fai condividi schermo. Sì. E... Scegli lo schermo e fai condividi. No, no, momento, perché eh, c'è una striscia che dice escluso dalla riunione e poi dopo dice sei l'unico presente nella riunione e invita altre persone. Eh, è successo casino, allora. Allora, senti, facciamo una cosa. Esci da Euriglione tu, cioè sì. chiudi il browser, chiudi tutto. Aspetta, chiù... quindi schiaccio sul rosso sì, del telefono. Poi sulla mail e rifaccio la procedura d'ingresso. Poi vado sulla mail, e sì, rifaccio tutto. Sì, però esci dal browser okay. prima. Chiudi il browser. Eh, uscire quindi, dal browser? Sì, chiudi il browser con la X in alto sulla destra di la scheda mm. più di Chrome e sono su Mozilla sì, più di Mozilla Scusa. se fosse Chrome è meglio penso, no? perché eh se so. poi bisogna andare su Google Photos è meglio avere veramente... no, Va bene, l'unico problema è la quando... fa un po' fatica Mozilla sì, si, fa si fatica. Fatica. È, è più lento forse vabbè intanto possiamo passare qualche di un altro ah ecco aspetta adriana ci senti apri il microfono attivo il microfono attivo la videocamera ecco bene adesso prova a condividere lo schermo ok Scegli schermo sì. e poi schiaccia condividi. No, prima devo mettere nuova scheda. No, non importa, farlo no. anche, anche dopo. Ok. Allora, condividi schermo. Consenti scegli schermo. a scegli, scegli finestra. No, scegli schermo. Sì, schermo. Condividi sotto. musica prima aprire. consenti. Condividi. condividi. Condividi. Ok, ce l'abbiamo fatta, bravissima. Ora stai condividendo il tuo schermo. Adesso in alto vai a aprire una nuova scheda. Sì. Dove c'è il più? Brava, sì. ora stiamo, stiamo vedendo la scheda nuova. Fantastico! A non c'è niente. Non niente sì. A questo punto dovreste aprire Google Photo. Oh, cazzo. Oh, aiuto, devo cambiare browser. Eh. Eh. <ride> No, puoi anche scrivere? Eh. No, no, Franco, fa, no, falle cambiare il browser. Adesso sono, dovreste, dovrebbe comparire lo eh, schermo iniziale Google. Eh, Compa vai, compare Google, compare qualcosa. qualcosa? No. Adesso? Non compare? No. Un attimo. Vai, vai, apri il tuo account Google. Sì. Lo sto facendo sto caricando gmail ma sull'altra scheda perché su quella di prima non vediamo niente a questo punto hai tre schede aperte tu adesso non devo andare su google photo sì ma non vediamo sì. niente ah. allora adesso io sono su google photo no oh, okay. ci vogliamo ferma ferma perfetto va bene è cambiato qualcosa prova a andare su google photo sono su google photo non vediamo niente. Quante schede hai in cima aperte? In cima c'ho la posta eh, di Google, poi Google Foto e basta. Clicca su Google Foto. Allora, eh, Google Foto ci sono. Però ci non vediamo già... le foto. Non ce la fa come banda, ma, eh, Franco. Stai Guardate. condividendo Facebook, Arianna, la... Proviamo dopo oppure proviamo in privato, vai. Adesso esci, sì, sì. allora poi magari. Pre... Uh, e comunque devi cambiare browser, mi sa so, perché dovrebbe funzionare lo stesso. Ma aspetta un attimo: nuova scheda, foto, musica, prima aprile. Però a me dice eh, stai condividendo, interrompi condivisione. Aspetta, stai condividendo lo schermo. Allora, senti, dove c'è scritto certa con Google o inserisci l'indirizzo? Scrivi lì foto.google.com, una riga in alto, c'è scritto certa con Google o inserisci l'indirizzo? De Devo fare una nuova scheda. Sì. No, nell'altra scheda che avevi aperto. Sì, adesso sono su Google. No, adesso sei in riunione. Mia, sul mio schermo c'è Google. Beh, allora, no, non c'è qualcosa da che... non... Vabbè, esci da facciamo tutto, ma ci siamo persi. No, Mi ma pensi... senti, lo, lo fa... adesso vai... Andiamo pure avanti. Va bene, va bene. Interrompi la condivisione. Interrompo la condivisione. Poi no, ci mettiamo d'accordo per una ripetizione. Sì, sì, sì. Una lezione di bravo. sì, okay. Adesso... Va bene, sei a posto. Ci vedi? non vediamo io vi, io vi vedo allora Roberto guarda che Adriana c'ha la connessione scarsa e spesso spersa persa eh, lo so però e eh, quindi è un, è un problema di banda ma veramente viene giù due mega c'è poca banda va bene dai eh, Roberto allora Condividi. Okay. Vedete? No, devi fare condividi. Scegli il schermo e poi di nuovo condividi. Bene, ci vediamo. Perfetto. Ora apri un'altra scheda. La vedete? Dico, perfetto. Promosso. Queste sono le mie foto. Dai, interrompi okay. la condivisione e passiamo a Ornella. Hola. Ornella? Ornella, il microfono spento. Ecco, l'ho attivato. Brava. Può essere che si sentano i cani a però. Eh. No, non importa in anticipo. Non glielo dico i miei gatti, quindi... <ride> Vado su. Se grazie, no? Ti condividi schermo. Sì, conferma Con... condividi. Confermo, sì. L'ha fatto? No. Eh, ho il computer che ogni pochi minuti si impianza. Non lo fa? no sto premendo sto andando col cursore su condividi no si schiaccia su condividi eh. lo faccio non ce l'ha illuminato condividi ma è blu il pulsante eh. di condivisione è blu eh, sì, sì, sì. Allora. se è blu dovrebbe andare prova a riscegliere lo schermo sopra condividi prova a vedere se lo schermo è selezionato clicca sopra lo schermo eh, è proprio che si è, in... si è bloccato, credo. Puoi, puoi farmi dopo per piacere? Perché si, si è Va bene, d'accordo. Va bene, ok. Allora andiamo avanti, quindi rimandano sospese Adriana e Ornella. Adesso, Teresa, che hai imparato tutto, ci fai vedere come hai fatto il collage. Adesso? Quindi, condividi lo schermo tagli lo e dai, e ti fai vedere il collage che hai fatto. Allora, oh, ecco. condividi lo schermo e ce lo spieghi. Adesso sei tu in cattedra. Fai la professoressa e ci spieghi come si fa un collage. Eh, vedete qualcosa? No, Già, devo scrivere. Non, è, non è ancora condiviso. Non ho cliccato con condividi. Ecco, perfetto, ora vediamo, bene. Allora, vabbè, ve lo faccio vedere dal, da Google Photo, ovviamente. Certo. Eh, forse sono già andata avanti, ho la bigliata iniziale. Ecco, la bigliata iniziale è questa, no? Quando si entra in Google Photo. Sì, esatto. Ok. Allora, sì. allora si va su uh, Utilità. Allora, sulla parte eh, a tutta eh, sinistra dello schermo c'è la sequenza delle funzioni, sì. foto, esplora, condivisione, fotolibri, preferiti album, utilità. Ieri sera ho scoperto che se si clicca sì, su utilità si apre questo mondo e poi però sarebbe mm -hmm. che spieghi tutto quello che, che succede, che cosa significa appunto, vabbè, e a nuovo filmato, animazione collage a me interessava provare a fare i collage perché insomma vedo queste mie ex colleghe, figli eccetera che inviano sempre questi collage di fotografie, mi chiedevo come facevano ho cliccato su collage mi si è aperto questo mondo dove c'è scritto in alto Crea Collage seleziona da due a nove elementi. E uh, a questo punto, siccome tutte le foto del uh, tutte le foto che ho caricate comparivano già con questo pallino no? in alto a sinistra, ho pensato che eh, appunto dovevo andare, a scegliere significasse appunto andare a mettere lo spunto nelle foto che, che mi interessavano. Infatti in questo modo si selezionano le foto, quindi le foto hanno un pallino, in alto, un cerchio vuoto in alto a sinistra e mettendo la spunta lì si selezionano. Ecco, va bene, qui vedete dei, dei collage che ho provato a fare ieri sera. Ehm, a caso, ecco, Qui ho delle foto che non avevo ancora selezionato, le seleziono uno, due, va bene. Voglio fare le foto di questa passeggiata, um, ne seleziono quattro. Poi, poi, poi, poi, poi, che cosa? Poi, creo: ecco in tutto a, a destra, in alto c'è questa scritta, Crea, creo creazione collage adesso vediamo cosa succede e qui Bravissima. compare il mio collage eh, ci dovrebbero essere però anche poi delle possibilità di combinazione diversa che eh, ho visto sono più chiare sullo smartphone eh, forse qui puoi aiutarmi sul, sul computer eh, non so come si faccia a cosa modificare si eh, sì, compaiono dei modelli sullo smartphone si segue praticamente lo stesso su google Photo si segue lo stesso percorso però compare a un certo punto compare la possibilità di combinare diversamente le foto non si può decidere di evidenziarne maggiormente una eh, di di disporre, dipende anche dal numero delle foto di disporle magari tutte in orizzontale, tutte in verticale, e compaiono quindi tanti tanti modelli di ehm... ho capito. Ecco, però... Non l'ho mai fatto, ah, non ti so rispondere. Eh, poi se si clicca sempre sulla solita, sulle solite tre lineette, vabbè, ci compaiono qui. Però, è la prima volta ecco adesso che. Va bene Come lo salvi? Dovrebbe essere salvato. Automaticamente una foto creata. Faccio vedere le foto. Vado a vedere le foto, dovrebbe... Ecco, non compare. Hai dimenticato un passaggio. Ho dimenticato un passaggio. Rifacciamolo. Utilità. Ritorno su quel Eccolo qua, è salvato qua. Ah, con la data, sì, in ordine è di salvato, data. È salvato nella data, eccolo qui. Perché è del 23 marzo, quindi eh. l'ha messo nella data giusta. Me l'ha messo qui. Adesso si tratta di vedere che cosa succede se l'avessi fatto con, con foto di date diverse. Vogliamo provare? Merto. Allora, a caso, prendo uno di qui, prendo questa del... Sempre la Valentino, prendo questa del... 20 marzo, beh, mh, prendiamo dei particolari qui, fiori, dei, che ci e proviamo a fare crea. Nella creato eh, non mi sembra che ci siano effettivamente altre funzioni di salvataggio. Anche a me non sembra. Eh? Quindi, e poi devi aggiungere. Sì, non sento. Dicevo, devi aggiungere la descrizione. Se vuoi, può, volendo sì, ma non ci ho ancora provato. Eh, vedo no, perché che... leggevo quello. Sì, dove l'hai visto? Ah, aggiungi descrizione. Sì, di lato. Sì, è vero. È vero. Eh, insieme di. Sì, vabbè, molto originale. Proviamo a vedere dove, dove va a finire. Niente, me l'ha messo sempre. Quindi lì. usa come data la data della foto più recente, che era il 23 sì, marzo. Mi di sì, questo. Molto bello. Io messo. Da qualche... si, me l'ha messo nel 23 marzo. Me l'ha messo Perché nel 23 marzo. La data del più recente, come ha detto Franco, c'è cioè, l'altro qua che è del 23 marzo, mentre gli altri erano stati fatti nei giorni precedenti. Ok, torno un attimo su utilità. Torno un attimo su utilità. Io vi direi come esercizio provate voi a casa a fare il filmato e l'animazione, vediamo un po' che succede, poi mi raccontate che succede. Ok. Ok, okay. Quindi, facci solo vedere come si arriva a sottilità di nuovo. Sì, torno indietro, torno indietro, torno indietro. Eh, appare lì direttamente. Io, allora, facciamo così che ne apro uno nuovo. Bravo. Facciamo che ne apro uno nuovo, uh, Google, Google Photo. ok. Eccomi qua, lungo il foto, la videata iniziale, tutto utilità. a sinistra, utilità, lo vedete? Sì. Sì. Crea nuovo, filmato, animazione, collage. Bene, ora allora mi fate il filmare l'animazione. Sotto utilità c'è scritto archivio e cestino. Ecco. Eh. Allora, vi spiego brevemente cosa sono. Il cestino è ovvio, quando ho cancellato una foto, non viene cancellato definitivamente. E se non le recuperate. Eccoli qua, quelle che ho fatto via ieri. Quindi, selezionando no, una foto qualunque, eh. e in qualche modo adesso non mi ricordo come, si, si torna indietro e quindi si rimedia alla colpa commessa. Per quanto riguarda l'archivio, invece, ci sono tutte le foto diciamo archiviate, cioè quelle che non volete vedere sulla vostra home page ma che pensate che in futuro vi possano servire e quindi se archiviate una foto entrate nella foto e archiviate viene messa in questa specie di sgabuzzino no in cui rimane lì per sempre è e non vuoto per fare selezione. il mio è vuoto sì perché eh. non l'ho mai fatta questa operazione sì. piano piano imparerete tutto va bene esci pure dalla condivisione Teresa ti ringrazio molto Ok, uh, interrompi condivisione. Eccomi. Adesso riprendo il controllo io. Allora, vado di nuovo a condividere il mio schermo. È tutto chiaro fino adesso? Sì. Eh. Allora, questo è il mio Google Photo. Lo vedete, no? Benissimo. Allora. Volevo solo vedere ancora un paio di cose. Adesso Teresa ci ha appena fatto vedere utilità. Qua in condivisione ci sono tutti gli oggetti che abbiamo condiviso, per cui ci sono sicuramente i nostri due album, perché è in condivisione. C'è un segno rosso che è una notifica, cioè come Facebook, dice guarda che qualcuno ha fatto qualcosa in questi album di condivisione. Andiamo a vedere cos'è. Quindi vado in condivisione e scritto in grosso, scopro che qualcuno ha fatto qualcosa su questo album. Per vedere com'è, apro l'album e qua mi si apre automaticamente il riquadro delle attività, cioè di tutte le azioni che sono state fatte su quest'album. E in effetti scopro che Roberto Di Micheli ci ha fatto un commento dopo la, prima, dopo la conversazione che abbiamo avuto oggi, ha scritto, nonno paterno, ma è qui 18, che prima non c'era, no? Quindi mi ha fatto un commento sulla foto, ok? E quindi tutto questo filone qua no, delle, è una chat fotografica, no? esattamente come, come se fosse un Whatsapp, no? che poi ha finito di trovare queste cose. Cioè, quest'album qua ha avuto nel tempo tutte queste attività. Eh? Quindi dall'inizio ha cominciato io ho messo la prima foto, seconda foto, commento mio e così via. No? Quindi è proprio un filone di WhatsApp, che però ha come oggetto l'album, e in generale come oggetto l'oggetto condiviso. Si può condividere anche una foto, quindi uno in questo caso avrebbe la foto. Ovviamente attività, posso chiudere questa barra, no? ma posso anche rivedere in qualunque momento. Qua c'è il simbolo della chat, visualizza attività e mi riappare. Quindi ogni, ogni oggetto condiviso ha questa cosa qua. L'altra cosa che ho scoperto stamattina sì. con un certo argomento, ma meno male che lo vediate, è questa freccia qua, salva foto. Ci ho messo due ore a capire cos'è e poi ho capito cos'è. Allora, in sì. quest'album quasi tutte le foto non sono mie, sono vostre. Vuol dire che fisicamente sono sul vostro account e non sul mio. Infatti, se io vado sul mio account, non ci sono queste foto. Se però schiaccio salva, sì. salvo anche sul mio account. Quindi dopo questa operazione di cura non fatto, che non faccio, sul mio account ho le mie foto e tutte quelle salvate e tutte quelle che facevano parte dell'album. chiaro, ragazzi? Naturalmente posso salvarne solo alcune, cioè seleziono questa e faccio salva. Vediamo, eh. ho selezionato questa, faccio salva. A questo punto vado nel mio account a vedere le foto e dovrei trovare quella che ho salvato probabilmente ordinata manco per niente non c'è no no ma c'è io gli ho dato la data quella <ride> ho capito allora è una data e vecchia Di conseguenza se te vai nel 1023 ah, nel 1923 oh. eh, la trovi <ride> 1923 quella qua è vero il cioè... luglio 1943 <ride> No, 23 hai detto. Eh sì, 23. Sì, no. e ecco ragazza, eh? 27 febbraio del 1923. Sì. Di quelle che sapevo, quelle in bianco e nero, ci ho messo la data. Interessante, no? A questo punto questa foto è diventata mia. Cioè è come se ne avessi fatto una copia, copia. La proprietario sono io. questo Anche le altre di questa sono copia. diventate tue. No, perché non le ho salvate, sono ancora tue. Ma e ci sono. Ci sì, ci sono. Sì, nel no. tuo album ci sono? Vedo sì, me... Stiamo sì. vedendo sopra. Sì. Quelli di sopra ah, vedendo questo, di si sopra, vede che inagratitamente io... l'ho salvato. Anno, io ho 9 anni, mia CIA, tutta la... Vabbè, allora ho <ride> salvato inagratitamente delle foto. Vabbè, è vero, è vero, sì. sì. Vabbè, queste foto, vi faccio un attimo, una, un attimo di una parentesi per vedere Bruno, quando, quando era piccolo, questo Bruno Boni. Allora, però la differenza importante è questa. Finché la foto è nell'album, io non posso modificarla, perché non è mia. Cioè l'album in realtà contiene solo dei link all'account di Marisa, che tiene veramente la foto lei. Io invece questa, probabilmente, sto facendo degli esperimenti insieme a voi, eh? quindi io, se io avessi scritto un Foto la renderei condivisiva, infatti posso modificarla. Quindi, perché a questo punto è mia a tutti gli effetti, e quindi la dispongo... È un gentile omaggio da parte di Marisa, che contribuendo se foto all'album. Si metta disposta praticamente a dire chi le vuole. Se le prenda. La stessa foto nell'album. Quindi torno in condivisione e vado nell'album. Questa foto qua nell'album. Se la apro, vedete che non c'è la possibilità di modificarla, perché la foto è. A casa di Marisa in questo momento. Cioè l'album raccoglie delle foto che sono a casa di ciascuno di noi e solo se le salvo diventano mie. Questo è interessante perché ci possono essere delle foto particolarmente belle, no? Eh, e uno a questo punto ipotizza che, essendo nell'albo condiviso, ipotizza che sia si di avere già permesso di utilizzarle e quindi uno le utilizza e, e le fa quello che vuole. Eh. Ma Marisa, può impedire, la può impedire nel processo di condivisione la possibilità di modificare la foto originale? Non lo so, penso di no. Penso di no, anch'io. Però non ho, non ho fatto nessuna prova in merito. Cioè, se vuoi stabilire di diritto ulteriore, io penso che darlo all'album automaticamente implichi che uno può visualizzarle e scaricarla. Se qualcuno voglia di fare le prove, è molto semplice, si mette lì, condivide una foto e vedi come è l'interfaccia. Facciamo una prova. Allora, io sono qua, diciamo, voglio condividere questa foto nell'album. Okay? Quindi seleziono la foto. Uh, come diavolo si fa? Vado sui tre pallini. Aggiungo l'album condiviso. Scelgo l'album. Adesso nessuno mi ha fatto nessuna domanda. Ecco, aggiunto all'album, quindi non c'era nessun, no, no, Non ho evidenza di nessun modo con cui io possa limitare questo, questo, questo diritto. Questa foto sia un di se è a testa vostra, ve la scaricate, eccetera. Va bene, quindi, in condivisione, ho non solo eh, le foto in bianco e nero, ma ho tutte le cose, tutti gli oggetti che in qualche modo sono stati condivisi. No? Esempio, io ho, non so, una foto di Lorenzo, anzi, questo è un album, eh, devo capire. Allora, qua sono album, ho, immagino di poter condividere anche un solo una foto. Stavo cercando se c'è solo una foto. Con Nicoletta Tarducci ha condiviso questa foto. Ah, io ho condiviso con Nicoletta Tarducci, credo, la foto di un geco, vediamo se è vero. Allora, questa foto è mia e l'ho condivisa con Nicoletta. Okay? Anche qua ci sarebbe potuto stare tutto un commento, no? una conversazione, quindi in realtà l'album dei condivisi è un insieme di chat, okay? in cui ci sono gli oggetti di chat che possono essere foto ad album e poi dietro una potenziale conversazione, commenti, modifiche, altre foto, eccetera. Questa foto qua l'ho condivisa anche con Bruno. No, l'ho condivisa con, con, con Nicoletta e con Bruno. Perché mi appaia due volte, non lo so. Sinceramente qui appare la foto condivisa, poi appare anche Nicoletta e appare anche Bruno. Probabilmente è un modo di vedere le cose da un altro punto di vista. Non lo so. Ci penserò. Come vedete non sono molto ferrato in materia perché sono cose che uso poco. Comunque è abbastanza chiaro, no? direi come, come funziona qua il giro. Scusa, questo si fa solo su Google Photo, non sullo smartphone. No, no, si fa anche da tutte le parti. Io adesso lo smartphone. Ma perché me... ho provato sullo smartphone o non, non, non veniva. Sullo smartphone c'è cioè, in basso sulla destra una cosa che si chiama raccolte. Quindi qua è scritto raccolta. È un tasto che c'è in basso a destra e lì, aprendo quel tasto, dovreste vedere album e altre cose, tra cui immagino anche i condivisi. Sì, sì, confermo. I condivisi, ad esempio, sull'iPhone si vedono con un fumetto in alto a sinistra, sull'iPhone. È vero, sì. Voi, Android, avete, avete un fumetto in alto a sinistra? No. No sulla homepage, sull'interfaccia principale. Vedete un fumettino in alto a sinistra? No. È bello. Eh. Allora, io vado... Sì, sì. No, in alto a sinistra c'è un quadratino. Mm. Quadratino con un fumettino però, cioè... C'è il, il quadratino con una linguettina dalla parte. È eh, sì. quello è un fumetto, il simbolo della chat quindi scrive, sì, ha ragione di paretta tricando lì il fiori del corso e poi appare, mi appare tutto quello che io ho mandato a Zonzo bravissimo e se, sì. e se aggiungi qualcosa viene fuori un pallino rosso quindi ti fa capire che, che cambia qualcosa dall'ultima volta che sei una notifica cioè. una sì. Sì. Mm -hmm. fa, insomma, hai una segnalazione che ti fa capire che è successo qualcosa di diverso esatto bene, adesso visto più o meno a grande linea il Google Photo, no? mi sembra che... Come vedete, in molti dettagli non lo so neppure io, perché poi uno usa delle, delle vie diciamo, privilegiate di uso, io faccio sempre le solite quattro cose, no? E quindi alla fine, ecco, il collage l'ho mai fatto, il filmato, so vagamente cos'è, eccetera. Chi è questo? Non lo so. E quindi tutti questi ambienti, specialmente quelli un po' complessi, sono da esplorare, cioè non si possono spiegare più di tanto, perché sono fatti da infinite vie, infinite alternative, quindi se uno si mette lì a spiegare tutto, non ce la fa e comunque confonde le idee. Quindi qua bisogna capire i concetti di base, no? avere degli esempi di uso a un livello abbastanza alto e poi se dovete provare, cioè, tanto non si rompe niente. Questo è l'altro concetto che io trovo sempre difficile da spiegare alla gente, è che il computer è una cosa che va provata, cioè non ci sono teorie, non si rompe niente. Bisogna assumere un po' la mentalità da sperimentatore, cioè bisogna fare in continuazione esperimenti, come ha fatto Teresa prima, vediamo che succede. No? E Quindi questo è il modo migliore attraverso cui uno può prendere pratica dell'uso di un ambiente complicato come Google Photo. Adesso io affronterei l'altro argomento: è come scaricare un album di foto. Perché a questo punto noi abbiamo visto Google Photo, abbiamo degli album anche condivisi. Il nostro obiettivo è comunque quello di fare un filmato, ma non il filmato. Vi accorgerete che il filmato di Google Photo è una specie di, di truffa, non fa realtà dei filmati. No? Noi vogliamo fare un filmato serio. E quindi per partire, per fare il filmato, la prima operazione che dobbiamo fare è quella di scaricare un album. Abbiamo due album, vediamo come va, poi sceglierete voi di quale album volete fare prima il filmato. Eh, adesso, non so, scarichiamo per esempio l'album delle foto in bianco e nero, d'accordo? Okay. L'album delle foto in bianco e nero scaricherà le foto di una cartella che avrà lo stesso nome dell'album, e che a questo punto, un po' come prima, saranno vostre tutti gli effetti. Una volta che le foto sono sul vostro computer, non valgono più i diritti, no? perché sono vostre. L'abbiamo visto anche prima, dopo l'operazione di salva, entra a casa mia quella foto e quindi faccio quello che voglio. Prima di eh, scaricare le foto, dobbiamo capire un attimo come funziona il browser. Qua entriamo in un altro di quei tormentoni no? da cui è difficile uscire senza... Senza dolori. Allora, quando scaricate qualcosa dal browser, ci sono due modi per farlo. Adesso parlo di foto, ma potrebbe essere un programma da installare, per esempio, no? o qualunque risorsa su internet che il browser è in grado di scaricare. In grado di scaricare vuol dire che ci deve essere cooperazione dall'altra parte, cioè tra il browser e chi vi dà l'oggetto si deve stabilire lo speciale protocollo, protocollo che si chiama FTP, o File Transfer Protocol, che permette no, alle due parti di dialogare in modo che la risorsa fluisce dal server sul vostro computer. Okay? Quindi non tutto quello che vedete in giro è scaricabile, normalmente c'è un tasto download, scarica, queste cose qua, no? Cliccando il quale si innesca il processo di scaricamento. Allora, se il browser non sa niente, lui scarica in una speciale cartella che si chiama download e che è sotto il nostro computer. Cioè se io vado qua dove sono le cartelle, in basso, vedete qui sotto, e apro il simbolo delle cartelle, Sotto questo PC, ci cioè diciamo tra le cartelle principali, al primo livello di queste, in non sono al primo livello, ma al primo livello logico di questo PC, io trovo le cartelle più importanti per il mio lavoro, che sono ovviamente il desktop, cioè le cose che vedo sullo schermo. desktop raccoglie le cose che vedo sullo schermo. I documenti, che conoscete benissimo, perché ci sono dentro le lettere, le cose che facciamo tutti i giorni. Il download, cioè una cartella che serve a raccogliere automaticamente tutte le cose che noi scarichiamo da internet se lasciamo il browser in questo stato, eh? cioè il browser non ci dice niente e noi sappiamo che dopo lo scaricamento, la cosa la troviamo lì. Apro la cartella download e trovo tutte le cose che io ho scaricato nel tempo, organizzate in, in date. No? Potrei anche cancellare, non mi servono più. però. quindi, qua c'ho il mese scorso, inizio dell'anno, molto tempo fa, con la data, no? Quindi è tutta la roba che io ho scaricato nel corso del tempo sul mio computer, per poi utilizzarla, cioè la scarico lì perché poi mi serve da qualche altra parte. Poi le altre cartelle principali sono ovviamente immagini dove noi vorremmo ficcare le nostre foto, cioè a noi non ci sta bene che stiano in download se non temporaneamente, vogliamo che poi alla fine finiscono le immagini, la musica che vedremo e altre cose, i video, eccetera. Quindi queste qua sono le cartelle principali. Download quindi è provate a localizzarla, ma è sotto questo PC. Provate a vedere se la trovate. Ciccio, è inutile per fare anche te l'esercizio. Avete trovata? Sì, sì. Tutti sì? sì. Fattivi un cenno di intesa. Diana l'hai trovata? No, ma lo, ci, ci provo dopo. Ma no, non provoci subito, non proveremoci dopo. Allora, sotto qui apri le cartelle. Ma... Devo uscire da qualcosa? No, devi andare, guarda quello che faccio io. Sulla barra delle applicazioni in basso? Sì. Clicca sì, sono... sul simbolo delle cartelle. Sì, sì, adesso sono su download. Ah, ok, quindi ci sei arrivato. Va bene. Sì. Okay. E questo è un modo. Quando è che il browser fa così? Quando è configurato per fare così? No? Il browser, come tutti i programmi, e in particolare il browser è un programma un po', un po tosto, un po' grosso, ha anche lui le opzioni, no? Quindi adesso chiudo le mie cartelle, questo qua è il, mio, è il mio browser. Se vado sui tre pallini in alto a destra e clicco lì, mi si apre un menu. Eh, ti compare download. Ecco. No, mi compare prima in... ah, download, ah, c'è anche download. <ride> ah, eh. Download non l'ho mai usato, presumibilmente mi manda nella cartella di download. Ecco, mi faccio scaricato carino, grazie Teresa. Ma no, è che l'ho visto, ho detto, ah, oh, che bello! <ride> Ero tutta preoccupata già io con <ride> la mia configurazione. Avendo già un. <ride> se no, si va, anzi, si va in impostazioni perché c'è un altro modo di lavorare. Potrei fare in maniera che il browser mi chieda tutte le volte dove, dove, dove, dove, dove io voglio che scarichi. No? Quindi se io vado in impostazioni. Poi facciamo entrambi gli esempi per capirci meglio. Ah, sì. No? A un certo punto, arrivo, scorro impostazioni, arrivo e non trovo niente su download nella prima pagina. Eh? Però vedo che in fondo è scritto avanzate. Avanzate non lo so da chi, clicco su avanzate e mi appare download. Il pannello di download è che mi dice, guarda che io scarico in questa cartella, devi cambiarla? No, di avere questa. No? Però se vuoi, puoi fare in maniera che io ti chieda dove vuoi salvare il file prima di scaricarlo. Quindi se io accendo questo interruttore, eh, adesso vi faccio vedere cosa succede nei due casi, e poi mi direte quello che ho preferito, se accendo questo interruttore, invece di scaricare subito il download, lui mi dirà, dove oh, vuoi scaricare questa cosa? E a questo punto mi fa uscire un pannelletto con l'albero delle cartelle e io scelgo dove devo scaricare. E potrei andare subito su immagini? A questo sì, punto. potrei andare subito su immagini. Infatti ci sono due vie, no? o scaricare il download e poi in qualche modo recuperare e andare in immagini, oppure scaricare subito su immagini. Sono entrambe lecite. Il problema è l'obiettivo che rimane l'immagine. Facciamo un esempio. Eh? Allora, io adesso vado a scaricare una foto, ok? Faccio una sola foto perché poi vi spiego perché l'album è un pochino po più complicato. Supponiamo che voglia scaricare questa foto. Allora, vado qua, tre pallini, e faccio scarica. Ecco, siccome adesso gli ho detto di farmi la domanda quando devo scaricare, a questo punto mi sta facendo la domanda. Vedete che qua c'è selezionato questo campo documenti? Vuol dire che se lui non specifica altre cose sta, scaricherà in documenti, che è un errore. Perché l'ultima cosa che ho scaricato andava in documenti, lui si ricorda l'ultima volta. Quindi qua bisogna metterci un po' di attenzione, cioè questo pannello che esce non è un, un omaggio surrealista una forma d'arte, è una possibilità di scegliere la cartella. Quindi io qua sceglierò Immagini, dentro Immagini ho 50.000 cartelle, no? non importa, adesso non voglio fare il pignolo, la salvo in qualunque punto, quindi faccio Salva, e la cartella e la foto mi è finita le immagini. Ci credete o devo farlo vedere? No, no, ci si, si crede sulla parola. Bene. Adesso configuriamo nell'altro modo eh? e scarichiamo la stessa immagine nell'altro modo. Tre pallini. Impostazioni. Non, di, no, non mi chiede dove scaricare l'album. No? Vado su foto, stessa foto. Scarica. Non mi ha più chiesto niente. No, Ma la troverò in download. Quindi apro le cartelle. Download. Eccola qua. Quindi abbiamo capito la differenza. Confermatevi che avete capito la differenza. Sì. Beh. Soprattutto è importante di non commettere l'errore che fanno tutti i principianti. Se decidete che di scegliere voi la cartella al del momento dello scaricamento, quando lui vi tira fuori il pannello con dentro le cartelle, dovete scegliere una cartella, se no ve la scarica nell'ultimo posto dove l'avete scaricata. E poi non ci capite più niente. Ma se si lascia in download, e poi la download si mette dove ci pare, il tempo è lo stesso e non si corre il rischi di far casino. Non solo, ma io suggerisco questa cosa anche perché non c'è neppure bisogno di andare a cercare download. Perché qui in basso a sinistra del browser ci sono le attività di scaricamento. Adesso, state a vedere che succede. Eh. Adesso è configurato per andare in download. Eh. Il mio browser scarica senza farmi domande. Che è il metodo che io consiglio comunque. Cioè, consiglio, va a caso, con le foto che viene fare così, poi sta voi Allora, io adesso di nuovo apro la mia foto. Guardate qua come si agita, a sinistra si vedete un'attività di scaricamento, in basso a sinistra. Scarico. e In basso a sinistra, vedete, se è mosso qualcosa, se è mosso una girandola, c'è un nome di file, e vuol dire che adesso è tutto fermo, lui veramente mi ha scaricato la foto di download. Per recuperarla senza fare il giro le cartelle, basta che io clicchi sulla freccetta qua a destra, e eh? okay. c'è scritto mostra nella cartella, no". se apri apro la foto, è scritto mostra nella cartella. Quindi clicco lì e mi fa vedere la cartella di download con la foto scoperta. Quindi ci arrivo direttamente, basta cliccare lì sopra. È chiaro ragazzi? Sì. Perché vi faccio questo spiegone? Perché la cosa che dobbiamo scaricare non è una foto, ma è un album, che sono tante foto. Allora, a questa logica si aggiunge un altro pezzo, quello dello zip. Lo zip cos'è? Una speciale cartella compressa che è un, un po' come se fosse un pacco cioè quando gli dite di scaricare un album lui in realtà prepara uno zip, quindi prepara un pacco e ci scarica il pacco cioè invece di buttarci giù tante foto una per volta perché lo scaricamento è unico le foto sono tante e quindi in qualche modo deve mettergli un pacco e consegnare il pacco no? è un po' come Amazon quando ha fatto un ordine di cinque cose e fa un pacco, non è che vi manda una cosa per volta okay? quindi il pacco finirà in download quindi quello che suggerisco è poi di aprire, di farci vedere il pacco in download e aprire il pacco. Siccome quando apri il pacco ci chiederà dove mettere le foto che sono dentro, a quel punto le diciamo di mettere in cartella, nelle nell immagini. Eh, ve lo faccio vedere, comunque l'ho anche documentato in una presentazione, poi vi, vi rimando le foto. Si fa così. Allora, torniamo nel nostro... È arrivato un altro messaggio in condivisione. Allora, guarda, nuova attività, che è successo? Ornella, ci ha mandato un'altra foto. Molto ah, bella. Molto bella. Complimenti. Ora, allora, scrivo bellissima, commento. Quasi bana. Quasi bana. Poi ce ne sono delle altre. Si è mosso qualcosa qua. Ornella ci ha mandato un'altra foto. Che bella che questa. Cosa sono? Non capisco cosa sono queste cose. Ornella. Cos'è questa cosa luminosa in basso a sinistra? Ornella. Ah, è andata via, Vabbè. Ce lo faremo spiegare dopo. E poi c'è ancora un'altra novità. È mica del matrimonio che c'era la torta. Ah, è la torta. St... Mm -hmm. tagliando sì, Ma sarà di quest'estate. No, ma ho messo un commento solamente per, per generare una notizia in modo tale che si potesse vedere la notifica sul okay. cellulare allora, si può anche buttare va bene, sì, questo è un geco che c'è nella mia casa a Genova è un mio amico è domestico? Eh, più o meno come può essere domestico un geco. <ride> un Gico. però è simpaticissimo perché sta facendo. Svolge, una... svolge una funzione che... greggia svolge una funzione eh. greggia ma allora, decidiamo ieri. di scaricare le foto in bianco e nero va bene, va bene. poi ve lo fate anche voi come esercizio per la prossima volta a questo punto avremo tutti quanti una cartella nuova come sottocartella della cartella immagine e questa cartella nuova si chiamerà le foto in bianco e nero del corso allora sono qua vado verso i tre pallini e fa scarica tutto Scarico tutto perché non sto scaricando una foto, sto scaricando l'intero baraccone. Mm. Aspetta un secondo. Miki, sono impegnato, ci sentiamo dopo? Sì, sono a casa. Finisco alle 6, sono in lezione. Sì, vieni pure. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. non è là, sì, sì. Va bene, d'accordo, ok, ciao ciao. Allora, dicevo, scarico tutto, guardate in basso a sinistra, nell'angolo in basso a sinistra, come si agita il browser mentre scarico. Eh. Vabbè, ce n'è tante. E Ce n'è tante, sì. No, ci metto un po' perché sto preparando, eccolo. Vedete che gira la girandola qua? C'è anche un avanzamento qua in basso, con la banda verde. Ha finito. Quando ha finito oscilla e appare il simbolo dello zip, che è una cartella con, con lo zip con, con la scegliera lampo. A questo punto io vado a vedermela, mostra nella cartella. Lui mi manda il download e trovo qua come ultimo elemento scaricato le foto in bianca e nero del corso.zip perché è il pacco, un pacco particolare. No? Sui file di tipo .zip posso fare delle operazioni di apertura e di estrazione del contenuto. No? Dove lo trovo il comando? Lo trovo nel menu contestuale associato a questo tipo di file. In parole povere, clicco di destro e mi si aprono le azioni che sono ammesse sui file di tipo .zip. È chiaro questo concetto, questo qua è un altro concetto importantissimo, perché è quello che, è, è, che, che dice che il mondo è fatto di oggetti e che su certi oggetti posso fare solo certe operazioni. Quindi aprire la portiera di una macchina non è come aprire un conto corrente in banca, perché il tipo di operazione che faccio è di odierse, cambia il significato tra i comandi, apri, se lo apro vedo quel che c'è dentro, ma non mi interessa vedere quel che c'è dentro, ma voglio tirar fuori la roba, Strai e tutto. quindi faccio estrarre tutto. D'accordo? Sì. estrae tutto, mi chiederà, ma dove devo estrarlo, mio caro? No? Allora lui per default vorrebbe estrarlo dello stesso posto dove lo zigma, ma noi non va bene questo, perché noi invece vogliamo scaricare in cartella. Quindi devo andare a fare sfoglia per cercare l'album, la cartella dove voglio scaricarlo. A questo punto mi si apre il dialogo delle cartelle, seleziono immagini. Eh? Estrai. Ora allora, vedete che c'è scritto user, user pictures. Picture sono delle immagini, non so perché questo pezzo di Windows non l'ho mai tradotto in italiano quindi è rimasto pictures, ma, insomma, vuol dire che sono sulla cartella immagini. Quindi ho selezionato la cartella giusta, estraggo, ci metto un po', ha finito. A questo punto vado a vedere cosa è successo nella mia cartella target. Quindi apro qua il mio, le mie cose delle cartelle, vado su. Immagini. immagini e vedo un po' che è successo: è successo un gran pasticcio. E me la scaricate, no? Una... Ah, aspetta, ho sbagliato tutto. Non avevi fatto una cartella, dovevi fare una cartella. Per... No, ho Beh. fatto una cazzata. Adesso la rifacciamo. Cioè, cerco di capire qual è, ma allora me la scaricate tutte lì perché doveva. Dovevamo prima scaricare lo zip nella cartella immagini e poi estrarre quello è un altro sistema, però io pensavo che lo facesse anche così. Allora, rifacciamo. Adesso vado a cancellare queste immagini perché non le sì, voglio. Ho sfasciato il pacco, se è sfasciato il pacco. pacco. Sì, pacco sì. Va bene, lo farò dopo. E allora, deve fare indietro. singolarmente. Torniamo indietro. Qua sono anche scaricate, quindi vado qua. Mostra nella cartella, estrai immagine, estrai tutto. È la stessa cosa. Sì, è la stessa cosa, ma io ho fatto un errore. Perché faccio sfoglia, scelgo immagini, seleziono la cartella, ma poi devo aggiungere ancora un pezzo che è No, perché non ce l'hai la cartella lì dentro? Non l'hai mica creata? Non l'hai creata? No. Mm. Avrei potuto crearla. Eh. È un passaggio prima, no? Un passaggio prima, sì. Allora rifacciamo. Poi lo facciamo anche nell'altro modo perché. Allora, vado in immagini, so che devo estrarre il pacco. Quindi qua mi crea una cartella. No. Che è finita qua vediamo le, le foto in bianco e nero del corso questa è una cosa ah, sì. che funzionasse. c'è qualcosa che non un ambito va bene ma se tu, ave, se tu avessi spostato lo zip in immagini te l'avrebbe fatto. Sì. Perché è per in, quello, è per evi evidentemente è in download, che eh. questo salto eh. da una all'altra che, eh. che non gli che permette lo di eh, che lo confonde Quindi forse sì. la cosa migliore eh. è prendere il pacco, portarlo sì. nella cartella e di destinazione. Sì, perché qua c'è scritto download le foto che viene chiudendo il corso, quindi in realtà è già pronto per download. Quindi adesso io vado in sfoglia, scelgo comunque la nuova cartella che mi sono fatta a mano. È l'ultima? Sì, ah, si è spostata. la cartella. Adesso c'è scritto picture, le fonti in bianco e nero del corso e estraggo. A questo punto ci devono essere. Se no, giuro che non ho dimissioni. Allora, le fonti in bianco e nero del corso Eccola qua, quindi questa cartella e c'ho dentro le foto del corso. Ora facciamo anche negli altri modi, eh? così siamo tutti tranquilli. Tanto questa puntata è registrata, quindi ve la potete vedere. Cancello questa cartella. Ok. L'hai cancellata? Sì, okay. torno, torno nel browser. Allora, torno nel browser e uh, uh, no, questo non è il browser, scusatemi. Le fonti mi hanno del corso. Bene, gli dico fammela vedere. Mostra nella cartella. Vado in download. A questo punto la copio oppure la trasferisco direttamente in immagini. Quindi qua c'è la cartella immagini, qua c'è quello che mi ha scaricato. Faccio un'operazione di drag and drop. Ah sì. La trascino in immagini, che è qua, ok, sposto in immagini, e me l'ha spostata. Potevo anche fare un copia e incolla o un taglia incolla, questo è un altro modo per far vedere che con il computer si possono fare la stessa cosa, si può fare in almeno tre modi diversi. Potevo fare copia e incolla e mi sarebbe rimasta dentro download Taglia incolla, e l'avrei tolto da download oppure drag and drop, cioè trascina, no? e fai cadere, che è quello che ho fatto io. A questo punto andiamo in immagini. Devo trovarmi lo zip. A questo punto, ancora da aprire. Eccolo là. Eccolo qua. Dov'è? Dov'è? Qua ah, sì. a questo punto lo estraggo. vedo che automaticamente mi crea la cartella nuova, quindi estraggo tranquillamente, e qua trovo, uh, trovo le foto di macchina del corso, eccola qua, ok? E a questo punto lo zip non mi serve più, quindi lo cancello. Uh -huh. Cancello ancora questa, perché vi faccio dell'ultimo modo. Direi di che invece. questo è un modo più semplice, Franco. Sì, sì. Eh. Senza fare tanti giri. Va bene, questo è un modo, la trovate in download, la trasferite in download immagine e la aprite. Okay. Ultimissimo, fatemelo fare ancora, è quello in cui vi fate chiedere al browser dove dovete scaricarla. Allora io di nuovo programmi in maniera diversa il mio browser vado in uh, avanzate impostazioni avanzate e dico chiedi dove salvare il file prima di scaricarlo eh, quindi non è più automatico questa volta vado qua e vediamo che succede scarica tutto me lo chiede la volta me lo chiede qua dico subito immagini eh? forse questo è il metodo più comodo eh? e faccio salva sì forse questo è il metodo più veloce quindi cambio idea e eh, il consiglio è di fare in maniera che il browser vi chieda dove scaricare le cose a questo punto a riapro le mie cartelle mi trovo lo zip, eccolo qua, stavolta scaricato direttamente lì, senza passare attraverso download, estraggo tutto, mi ritrovo le cartelle, fonti, no, le foto di megliene del corso qua, nuova cartella, e posso cancellarmi lo zip. Ecco, come vedete, è una roba un po'... Non immediatissima questa cosa. Abbiamo fatto apposta le varie strade e mi sembra di poter concludere che il mio consiglio è di impostare il browser in questo modo, quindi fatelo, non se ne parla più. l'ultima Sì, impostazioni. Avanzate. Avanzate. E poi di accendere, chiedi dove salvare prima di scaricarlo. Uh -huh. È chiaro, ragazzi? Uh, sì. A questo punto io mi fermerei quasi, perché a questo punto, avendo scaricato la cartella, che vi invito a scaricare come esercitazione durante la settimana, no? anche altre cartelle, anche altri album, quelli che volete, evidentemente la prossima puntata passerei alla musica che è un argomento altrettanto interessante perché poi mettendo insieme musica e foto si fanno i filmati. No? Chiaramente parlando di musica, dimmi Teresa, di fai una domanda. Sì, no, no, proprio prendendo quest'ultima cosa che hai detto, si fanno i filmati però si apre il problema. Cioè per fare un filmato, certo, me ne devo sarebbe carino, è vero che mi scelgo. Facendo un filmato, ovvio che farò un lavoro di selezione, no? Dipende da, da quello che è il concetto che voglio trasmettere. Però sarebbe carino poter avere eh, l'album ordinato. E no, scusate, problematica... sì, sì. sì, ad adesso lo vediamo perché ho un punto sì, che ho trascurato. Sì. Non, non mi è chiaro neppure a me. Adesso lo vediamo comunque. Sono arrivato un punto interessante. Nonostante ciò, non è così importante che quando mi faccio un filmato, me lo ordino nel filmato. Quindi fare un filmato vuol dire mettere le foto estraendole dalla, dalla cartella in questo caso dentro una cosa che si chiama timeline insomma in cui le ordino in funzione del messaggio che voglio trasmettere quindi non, non è no, però comunque hai ragione tu e io me l'ho dimenticato, vediamo un po' se riesco a ordinare questo quest album in maniera diversa non lo so perché eh, allora vediamo un po' se ho scritto ordine Scarica tutto, modifica album, opzioni. Vediamo un po' le opzioni. Allora, questo qua è un'errozione anche interessante, perché intanto io quest'album, io sono il proprietario dell'album, no? Ho detto che consento agli altri di aggiungere foto e video, quindi voi le avete aggiunti, perché l'ho consentito io. Potete commentare e mettere mi piace. E, e l'album è condivisibile tramite link. Cioè posso produrre un link che poi posso mandare nelle mail, eccetera, in giro per il mondo, che significa perdere un po' il controllo dell'album, no? E posso evitare altre persone, eccetera. Un'altra cosa interessante è questa. A quest'album potrei fare in maniera che Google Photo automaticamente aggiunga le foto, no? L'altra volta abbiamo visto le foto organizzate sulla base dei visi sia per gli animali che per, che per gli umani. No? Se io clicchi qua, clicco qua, mi si apre la pagina dei visi, io potrei decidere che tutte le volte che c'è una foto con mia figlia Francesca, ogni volta che la carico, automaticamente viene aggiunta all'album. Non so, supponete che state facendo l'album del solito nipotino, no? Per evitare di, evitare di dimenticarvi, tutte le volte che avete una foto nuova di caricare dell'album. Ci può pensare lui, anche questa non è usata perché sembra un po' troppo sofisticata, comunque lo è. Però, però non, non vedo modi di ordinare l'album. Mm. Mm. Però posso entrare in modifica, aspetta un attimo perché adesso ci sto arrivando, eh. perché l'operazione di ordinamento è concettualmente una modifica all'album, quindi può darsi che lo trovi sotto il menu di modifica. <coughs> Vediamo se è vero. Vedete come faccio io? Non so le cose ma ci provo. Allora vado in modifica, modificando. Ah, guarda un po' cosa c'è qua. Se le c'è una Sì, E trascinarle. Sì, posso trascinarle, che è già una cosa, però è un po' noiosa, perché trascinarle, se, se, se ce ne sono tante diventa un po' un pasticcio, no? C'è un tasto complessivo che c'è scritto ordina foto in alto a destra, freccetta verso l'alto e freccetta verso il basso. Mm. Se clicco qua, posso ordinarle ah, no, bello per bello. contenuti meno recenti, più recenti o aggiunte di frequente. Quindi è sempre un ordine temporale, posso impostare un ordine temporale. Mm. E come al solito dipende dalla data di scala, adesso è personalizzato perché posso muoverle io. No? Però... Se i prodotti meno recenti, vediamo che succede. Odi, me la mandiano l'ordine. Lo so, ma siccome, siccome il commento, evidentemente meno recente dell'ultima foto, no? quella scritta che avevo, che avevo messo. Me l'ha messo dopo, cioè, le scritte vengono trattate esattamente come con le foto. Quindi a questo punto sì. posso riagguantare questo metterlo prima. E metterlo, in... e metterlo prima, E quando... mettere prima. Mette zia Giuseppina che era secondo me quella che ispirava. Poi posso ordinarlo per contenuti più recenti. Ma quello si riferisce probabilmente alla data di quando li abbiamo messi, infatti è arrivato e eh. qui e quindi questo è L'ultimo che mi ha messo è, sta, è stato questo qua. Allora stato... sì, se io mi vado a riprendere per esempio l'album di, di una vacanza ehm, che so che c'è una sequenza temporale di giorni dovrebbe, dovrebbe eh, riordinarmelo in questo modo. Sì, secondo la sequenza. nota però che quando fai un film... No? La, come Bruno sa bene, no? la, la, perché lui è il maestro dei filmati. La sceneggiatura di un film eh, ha una scarsa relazione col tempo, no? Perché magari sì, sì. Con il tempo. Perché il discorso che fa è diverso, no? Sì, certo. Eh, per esempio, se Franco, non eh. Eh, ci sarebbe una prova da fare. Io adesso non, lo, non mi ricordo bene cosa ho fatto qualche settimana fa quando ho provato, foto. da verificare con calma, è, è questo. Non è detto che nel preciso momento in cui tu scarichi la sequenza delle foto come l'hai ordinata adesso sul browser, questa sequenza di foto venga riprodotta esattamente all'interno della cartella immagini. Anzi, proprio non capita perché c'è un un'altra un cartella. Non, non capita perché lui nella cartella utilizza il criterio alfabetico o qualcosa del genere. È programmabile, è programmabile. In realtà per cui bisogna stare, bravo, bravo. bisogna stare molto attenti. Ed è una delle cose più, più che annoiano di più nel preciso momento in cui trasferisci le foto nella timeline. Quella è una roba da verificare. Adesso poi lo... ne dà Guarda, perché io vado sulla, sulla cartella appena creata, no? Prova eh, provo un po' a vedere, perché a Quindi la cartella un... appena creata, le immagini e erano le foto del corso, Le no? eh, foto del corso, le foto di eh. Questo ordinamento qua non è detto che è perché, esatto, eh, è di sia quello dell'album, perché è l'ordinatore qua, Windows, no? No, no, infatti non lo è. Eh. Non lo è perché lui usa dei criteri suoi, però qua io posso è. ordinare la cartella, ma come le, le come le chiama? Io non riesco a vedere, è troppo piccolo. Come le ha chiamati? Come le sono nominati? In questo momento sono in ordine alfabetico. Eh, ma che, lui, che tipo di attribuzione la la di nome la... ha messo? C'ha il nome originale che è molto spesso. È ah, io non riesco a vederlo, è troppo piccolo. Sono, no, <ride> comunque comincia con l'A, anzi con i numeri, quindi in ordine alfabetico: uno, due anni, tre, va prima con i numeri, Vai in ordine eh, e poi tutto il Riesco a vedere. Ma allora, sembra eh, ma che, dire. Sembra che se, la, dove è stata messa la descrizione l'abbia trattenuta no? Perché ha due A anni, anni. anni, ecco lì, e perché abbiamo messo, mm. abbiamo messo la descrizione. Okay. No, è, nome è, della foto? Quello è il nome della foto, Tutte le foto scritto. che sono state rinominate appare la nuova nomina esatto. che noi abbiamo scritto. Ecco, Bisogna rinominarle esatto. quando esatto. le mettiamo dentro. No, no, no, no. Eh, sì. Sì. no. Ma sì. No, okay. No. Ebbene, rinominandole uno si potrebbe dare un criterio perché se no ti dà il nome del file, ti dà il numero del file, il numero, il numero del, del file. file. No, non è uno. quello è il nome che voi avete dato alla foto quando l'avete no, caricata no. su Google no. foto. dai no. io, Ma io non posso aver messo 1171 che cos'è tutto quello? No, quello, quello è parla. un nome assegnato dal telefono alla foto, il nome iniziale della foto. Eh, no. eh. Eh, però allora, per minuto, Questa però foto che... qua si chiama 1a2anni.jpg. Sì, ma quello eh. perché ce l'ha messo chi ha fatto la eh. foto? Fra... Bravo, bravo, bravo. Eh, eh, Rinomina. Negli altri no, non mi staranno. Io non mi rinomino mai, per esempio, non me ne frega più niente perché divento male. Vabbè. Eh. Però... Però sapendolo, uno... Sì, si sì questa si, un si chiama 161-700-61, pallino, finisce più, insomma, perché mm. è un, un numero che ha dato il telefono, o la macchina fotografica, o quello che è. Insomma. Però io queste foto ho dei criteri di ordinamento anche all'interno della cartella. Eh. Questi criteri di ordinamento, secondo me, vediamo quali sono, intanto devo provare... Sono pochissimi. È cioè, in, in ordine crescente, in ordine decrescente. E dove qualche... solo. Ah, Vai in visualizza, da... Visualizza. Mm. Allora, anche, uh, E poi metti dei dettagli, non, non metterle le foto, perché Sono si veda un elenco, un elenco, un elenco dettagliato. Ah, ok. Vabbè, qua intanto posso ordinarle in funzione dei metadati. Cioè, la sapete, puoi aggiungere io. delle colonne, adesso ne vediamo forse, sì, sì, puoi certo. aggiungere delle colonne. Cioè, que Questo è già interessante perché io quando vado in visualizzazione okay. dettagli, no? per dettagli, lui mi ordina in funzione con delle colonne, okay. no? nome, data, tipo, eccetera. Questo già mi permette di ordinarle perché se voglio ordinarle per data, clicco qua sopra e fa decrescente o crescente. Ok, metto no? qualcosa. In... Ancora una, non ho mai fatto una roba sofisticata questa, non molto tempo sì. quindi posso, posso aggiungere anche delle altre colonne. Sì, no? puoi aggiungere delle colonne. Cliccando in maglio di destra, qua. Mm. Ecco. Allora, se io vado sulla riga dei metadati, qui ci sono i metadati, eh, e clicco di destra, mi appaiono tutti i metadati. Quindi potrei aggiungere una colonna, per esempio, ultima modifica. Ultima modifica è diversa dalla data. Eh, non so bene qual sia la data e quindi potrei modificarla o divarlo per l'ultima modifica mm -hmm. perché quindi la data, per... è la data di... potrebbe essere la data di creazione no la data di creazione è qua la però è la data di creazione no, è lì probabilmente la data di che non so ragazzi non voi. lo so questo... Questo... però ci sono, sono tanti qui questo... ovviamente no? Date di acquisizione, dimensioni, classificazioni sì, Ok, ok Sì, sì, ci sono queste no. possibilità all'interno della persona sì, ma Attenzione, non vi risolvono il problema no. quando avete foto vecchie in cui non avete casomai messo una, una data oppure avete, avete foto che, che, non sono, che non hanno i metadati associati, mm. diventa un casino la cosa, la cosa più, migliore da fare in questi casi è ordinarle sulla timeline, esatto. a quel punto a quel punto si fa un lavoro che normalmente è un lavoro molto dispendioso in termini mm. di tempo, soprattutto se attenzione: fate in filmati in cui è la crescita del vostro nipotino, eh, eh, oppure foto di famiglia vecchie. Eh, a quel punto, tanto vale usare la manualità fare l'ordinamento a mano direttamente sulla timeline, perché sennò perdete del tempo sia prima a livello di browser sia successivamente per aggiungere togliere colonne e dare al, al computer il compito di ordinarle secondo i suoi parametri quello che ha fatto vedere Franco adesso e, e, e, e certe volte non serve assolutamente a niente e allora tanto vale invece di perdere tre volte il tempo lo perdete una volta sola sulla timeline e a quel punto siete. Però abbiamo scoperto che non c'è l'ordinamento univoco, no. cioè c'è l'ordinamento per gli album, eh? c'è l'ordinamento per le cartelle e c'è l'ordinamento per il filmato che è sulla timeline. Eh? Poi c'è un altro modo di chiamare la timeline, non mi ricordo più come si chiama, è lo storyboard. Storyboard, vabbè. cioè che è il posto Perché nel tempo per dove si fa la storia. Eh, ma la cosa, la cosa più comoda è lavorare sulla timeline. Ma domanda: se questo ad esempio è un album molto impegnativo, ci sono veramente tante foto, quindi poi costruire un racconto qui è, è, è oneroso. Uno potrebbe eventualmente, non so, individuare in questo gruppo di foto dei sottogruppi che sono diciamo coerenti tra di loro suddividerli in cartelle e poi mettere nella timeline un gruppetto per volta potrebbe certo. essere anche certo. una strada certo. questa no? cioè, è chiaro che ci vuole un lavoro di cura e preparatorio della storia perché poi la una, storia un altro modo è quello di cambiare tutto il nome dei file. Eh, rinominare i file rinominare i file a quel punto sì, però se le foto sono tante è un lavoraccio eh? no, no, e, mettere, cioè... e mettere lì la data vera che voi ritenete sia coerente con la foto che state visualizzando in quel momento. Allora, gli si mette, allora lì si forza si il sistema e gli si dice senti, invece di sparare un sacco di minchiate incomprensibili come, come nome del Python, te lo dico io come si chiama, foto del, del, di, di che ne so, Federico, che è il nome di mio figlio, eh, metto la data e bella che è finita a quel punto, è un ulteriore criterio di ordinamento che però anche quello è piuttosto pesante eh, sì. da mettere in funzione eh, perché va bene che qui per fare dei filmati sulle foto quando ne avete tirate su una ventina, una trentina basta e avanza insomma, è un lavoro che si può fare ma se il filmato diventa lungo e ha tantissime foto è, è un lavoraccio a quel punto uno dice vabbè me ne prego chiamale come ti pare fai quello che vuoi accetto come le hai chiamate adesso te le ordino io direttamente sulla calendario. Eh, scusami poi... mi hai chiesto di ingrandire un po' questa schermata operazione quanto mai complicata per me So prova a farlo si sì. Eh? Sì. Okay? Sì, sì. funziona funziona sì, sì. Bene. Certo. Però, però non ve lo posso far vedere tutto molto come nome, data eccetera eh? molto comodo certo. si fa con windows più Inbo no. ah, che? Poi Per uscire, non so come si faccia. Sarà no, Windows, Windows meno. No, no, invece no. <ride> Aiuto! Aiuto. Aiuto. Cos Franco, cos'è che hai schiacciato? Per Windows fare? più, o no, Windows, Windows meno. meno sì. Ah, io Sì, al 100%. Oh. Ah, ok. come si fa? Ah, la lente, mai usata. Roba che non è è perché qui è cioè, è molto piccola, per chi è molto mio che è dura. Comunque il succo del discorso è che fare i film è un'operazione che ci vuole un sacco di tempo. cioè Non è banale, ma soprattutto perché è il momento in cui uno deve pensare. No? Infatti per quello che i film costano tanto. Cioè, bisogna teoricamente fare una storyboard, che vuol dire sceneggiatura, però no? in italiano la storyboard è la giratura, in cui devo dire la scena 1, la scena 2, la scena 3. La seconda considerazione, questa però dovuta alla mia esperienza, Bruno ha girato dei film di mezz'ora, un'ora, eccetera. Io ne ho fatti molto pochi, lunghi, li faccio al massimo di 3 o 4 minuti. E se devo farli di lunghezza più lunga, no, bisogna farli, cioè per me è difficile insomma, allora perché tra 4 minuti? Perché tra 4 minuti è, la, è, la, è il tempo di un brano musicale. Quindi in internet, no? Ora, tenendo presente che tra 4 minuti, diciamo 4 minuti, sono 240 secondi, e tenendo presente che se uno fa vedere una foto di più di 4 secondi la gente si stufa, no? scopre che per fare 240 secondi di filmato, diviso 4 vogliono 60 foto. Quindi il nostro album, no? secondo questo criterio, il nostro album quante foto c'aveva? Il nostro no. album ci aveva. Uh, dove si leggono le foto? Qualcuno lo sa? Il numero di foto? No. No. Contarle. Vabbè, contale direttamente sulla cartella. Sì, ma diventa scemo. Contale le 4, cartella. 7, ma no, sulla cartella. La, ca la cartella te lo dice quante sono. sulla cartella, te lo dice. Che te lo dice la In basso a sinistra ti dice quante sono. Esatto. Allora, Bravo Nicoletta. Corso B1 questo. <ride> Ma cose sempre... no ma eh, si impara eh, continuamente è incredibile perché sì. poi uno le cose le scopre quando ne ha bisogno no? esatto. te le dice in fondo a sinistra in basso a di... sinistra ti dice quante sono 48 eh? quindi ho 48, 48. foto. quindi 48 diciamo 50 per 4 secondi 200 secondi sono 200 secondi 200 diviso 60 3 minuti, in e in mezzo. 3 minuti e mezzo va bene quindi con tutte queste foto io ci copro un filmato da tre minuti che corrisponde più o meno al tempo di una canzone, di un brano. No, ma è, è troppo, 50 foto. Pure Questi sono i numeri, perché se fai vedere una foto più di quattro secondi ti ammazza. E mancano ancora le mie. <ride> va bene, dai Adriana, adesso poi arriviamo anche con le tue. Va bene, io mi fermerei qua. Ornella, vuoi che lo facciamo subito con l'esercizio di condivisione? Ornella. Non c'è? Adesso volevo interrompere la condivisione dello schermo, ecco vediamo si fa. Quando sul tasto condividere lo schermo. E sì, sotto. Mi vedete? Sì. Sì, sì. Ornella. Tempi? Sì, sì. Voi lo facciamo sì. subito? Sì, grazie, inizio. sì, sì. Allora, condividi ah. schermo? Allora, vai su condividi schermo. Okay. E poi dobbiamo andare condividi. Dentro, scegli schermo e poi condividi. Scegli lo schermo? Sì, c'è cioè, finestra o schermo? La finestra ve la spiego la prossima volta. Adesso scegli schermo e poi condividi il tasto di sotto. E non si illumina, questa volta è... non è luminoso. Non è blu. Non è blu. Hai selezionato il schermo? Il tuo intero schermo, no? Sì. Sì, di sopra. Ecco, adesso è diventato blu. Sì, Bene. ok. Poi. Eh, vediamo, hai condiviso. Sì, uh, scelta Seleziona di sotto sulla barra, se sulla barra dei comandi, seleziona i quattro quadratini della griglia. Eh, sì. sì. Ok, ora va ah, meglio. Perché prima si vedeva uno solo schermo che eri tu in ricursione, cioè l'infinito, come Adesso questo è limitato solo. Nel... Ok. Adesso vai sopra e dove c'è scritto... e Genera una nuova cartella dove c'è scritto più. Sì. in alto in alto sullo sì. schermo sì. Brava bravissima ce l'hai fatta, fantastico stiamo vedendo il Google, Google Photo ok fai un po' avanti e indietro <tose> fai un po' da una scheda all'altra torna in unione perfetto torna su Google Photo bravissima okay. interrompi la condivisione interrompi, sì fatto No, continuiamo a vedere il tuo schermo condiviso. Devi andare sotto. E intero, ecco, eh, perfetto. Magnifico. No, no, dove sono? Ho sbagliato. No, no, adesso va bene, vai sulla griglia. Magnifico. Sì, sì. Adriana, tocca a te. Ah, Grazie. Senti, eh, forse è meglio che vada su Google, eh, vado sul browser di Google. Allora aspetta, poi magari facciamo una cosa Ok, va bene, allora magari ci sentiamo per telefono Guardate che funziona, funziona anche Edge eh? Perfettamente Potete sì, usare sia Edge, Edge consente di fare Le stesse identiche cose che fa, che fa Chrome eh? Secondo me dovrebbe funzionare anche con Mozilla Prova un attimo, va. va bene, provo Condividi lo schermo Sì, aspetta eh, Condivido lo schermo sì. scegli lo schermo con il tasto schermo. condividi scegli schermo condividi il problema è che c'è la connessione scarsa non capisco penso... ah sì, ecco l'hai condiviso mm. bene no, e no sono no. in campagna bruno la connessione che posso cioè, sono connesse con il telefono con lo spazio Not, eh, not. lo so eh. Eh. infatti adesso ti dà connessione a assente fammi vedere scarsa connessione scarsa eh, non lo so. adesso stai condividendo o no io non capisco più niente no non sta condividendo prova di nuovo adriana ma devo aprire una nuova scheda no per adesso no adesso sei in unione Fai solo poi, la prova delle comandi. comandi di sotto e vai a condivisione schermo. Poi scegli schermo e condividi. Condividi schermo. Mm. Poi scegli lo schermo, clicca fino a quando gli appare intorno una cornice azzurra e poi schiaccia condividi. Basta che è diventato blu nel frattempo. Conne di... Connessione persa. Ci sei? Ma non lo so, adesso ho scherzato un po' di cose. Ma non... Dai che ce l'hai no. quasi fatta, riprovo pronto? Adesso è ricomparsa di nuovo la striscia arancione. Arancione? Sì. Vediamo cosa vuol dire questa striscia arancione. Scarta, contatto, contatto, contatto e supporto. bene, Adriana ci, ci sentiamo va? sì sì bisogna che provi da Torino Adriana quando è che torni dalla campagna? Eh, ci torno per solo due giorni questa settimana poi ritorno qua e quando è che sei a Torino? Eh, da giovedì pomeriggio a sabato nel primo pomeriggio va bene allora o giovedì o venerdì ci sentiamo va bene volentieri grazie Ok, ragazzi, va bene? Allora, va bene, sì, Vi sì. assumendo, che esercizi dovete fare? Dovete scaricare la cartella, fondamentalmente. Non c'è un'altra cosa che mi sono dimenticato. Hai farmi... chiesto di fare un filmato e l'animazione. Vediamo, eh, ma lo facciamo ah, poi? Sì, sì, lo fate per i fatti vostri e poi vi dite che succede. D'accordo. Dentro... Le utility di Google. Oh, ma cosa, cosa vuol dire filmato con l'animazione? quando sì. si va sì. sulle utility di Google no. Photo, okay. Okay. ok. Ti ricordi Adriana? Te lo faccio sì. vedere? No, su Utilità abbiamo visto, abbiamo visto utilità, come si fanno i collage. Eh. nella stessa... Nella stessa... Filmato, filmati e animazioni. E poi scaricate una cartella. La prossima volta cominciamo con la musica, no? che è un argomento interessante ma anche complesso parleremo i diritti d'autore, di queste robe qua. E anche lì ci sono vari modi poi di, di, di utilizzare la musica. no? Si posso, vi faccio solo una brevissima premessa. Allora, Bruno e io, che siamo dei videologi, sosteniamo che la musica vera è quella che piace a noi. No? Però, sì, è mia, Bruno è molto bravo di me in musica rock. no? Bruno è veramente uno che è andato apposta a Seattle per vedere il museo di Ginghiena. E sono molto più naif. Però mi sono accorto, anche se Bruno non è d'accordo su questo, ma fa parte del normale dialogo, che per fare i filmati a volte basta una musica d'ambiente, purché sia bella. Per esempio, io ho fatto un bellissimo filmato volando su spello con il mio drone, c'è cioè un piccolo drone da, da quattro soldi, e ho caricato una musica d'ambiente che suona benissimo, perché l'importante in quel caso non è la musica d'immagine. Questo è un'opinione personale su cui Bruno magari non è d'accordo. Però... No, sul drone sono perfettamente d'accordo, ma su una sequenza di, di, di, di fotografie casomai un po, così, un po' pallose è solo la musica seria che riesce a creare un interesse che se no non ci sarebbe, se non in chi ha fatto la foto e se la vuole vedere. Ma se la vuole far vedere a qualcun altro, la musichetta da piano bar è veramente una sedia. Allora, la mia opinione è che dipende dove vuoi che l'attenzione dello spettatore vada a finire. Sulla musica. Eh, vabbè, allora, questo è una scelta. <ride> eh, eh, vada, vada a ma immagini. scherzo, scherzo. No. No? Allora, quindi, voglio dire sì. che io entreremo in argomenti tipo YouTube, eccetera. Per esempio, YouTube Studio, che è l'ambiente di YouTube per fare i filmati, ha cioè una magnifica collezione di musica d'ambiente in cui scegliete il tipo, cioè con i motori di ricerca perché questa era la roba che avevo fatto quando ero giovane, tu specifichi il tipo di musica, la voglio triste, la voglio melanconica, la voglio allegra e così via, e lui ti fa una selezione di musica senza diritti d'autore, no? che non sono male molte volte, ma ce ne sono tante, e questa è una classe di musica che possiamo usare. L'altra classe, quella che piace a me Bruno, dobbiamo fare un po' di pirateria, ma non tanto, solo quello che consentito, no? perché molti di quei pezzi sono protetti dai diritti d'autore. Vedremo poi come fare. Magari vi faccio, faccio fare un altro esercizio, ve lo mando questo in settimana, vi faccio installare un programma che si chiama 4K YouTube 2MP3 con le istruzioni di installazione, no? Che ci dovrebbe essere anche su Mac, se non ho capito bene. Ve lo installate, così siamo già pronti per la prossima settimana per provare a scaricare musica da YouTube. Lì, attenzione a installarlo, però da dove l'ho installato? Eh, ci penso io vi, vi, do, vi do il link vi do il link giusto va bene ragazzi ok molto allora, bene grazie Ciao, bene. buona serata a tutti grazie Ciao. Ciao. buona Pasqua. grazie, ah, auguri. grazie ah, auguri, a tutti. Ah, auguri grazie sa che ci ah, sentiremo amore. ancora va bene no, ci messaggiamo messaggiamo infatti <ride> Have a Ciao. Ciao. Ciao.